allora mettiamo... una... che mi ha cambiato momento? stavo dicendo che mia moglie ha portato la macchinetta del caffè per chi vorrà più tardi prendere un goccetto sì. di caffè noi ve lo anticipiamo con la tazza e caffè Oh ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Go! Yeah. No! Wow. Wow.